E in apertura sulle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sulle regole per la detenazione dei tamponi Covid-Fai-Da-Te e in farmacia. Passeremo poi all'appuntamento con il pagamento delle rate di rottamazione TER e saldo e stralcio e ancora alle eh, novità che riguardano l'ingresso degli operatori in regime forfettario nella platea di eh, soggetti obbligati alla fattura elettronica, soffermandoci in particolare sulle sanzioni. Concluderemo la nostra carrellata quotidiana sulle pagine di informazione fiscale, eh, sul bonus 200 euro e sulle regole previste per i lavoratori e le lavoratrici stagionali. Eh, come di consueto l'appuntamento quotidiano si conclude poi sulla pagina di economia di corriere.it ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno, tamponi Covid fai da te in farmacia, le regole per la detrazione nel modello 730, via libera quindi alla detrazione nel rispetto di specifiche regole che vengono indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 24 del 2022, i tamponi rientrano eh, nelle eh, spese sanitarie detraibili, ma ci sono alcuni aspetti da considerare per eh, verificare se è possibile beneficiare dello sconto IRPEF innanzitutto ehm, i metodi di pagamento sia per i tamponi effettuati presso strutture pubbliche che private accreditate è possibile beneficiare della detrazione anche in caso di pagamenti incontanti. L'obbligo di eh, tracciabilità si verifica solo per le prestazioni rese da strutture private non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Dunque via libera alle spese sostenute ad esempio presso le farmacie. Per quanto riguarda invece i eh, tamponi fai da te, Bisogna fare attenzione alla marcatura del prodotto che deve essere conforme alle regole comunitarie. Nell'articolo tutti i chiarimenti sul tema. Passiamo poi a una scadenza da segnare in rosso in calendario, la data dell'8 agosto per il versamento delle eh, rate di rottamazione ter e saldo e stralcio. Si tratta dell'ultima chance per i eh, decaduti, quindi la scadenza riguarda le rate dovute originariamente nel 2021 ma non corrisposte entro le eh, scadenze ormai superate. Il termine per pagare è fissato al 31 luglio 2022, che considerando i giorni festivi e la tolleranza di 5 giorni, slitta all'8 agosto. Eh, una panoramica sui tempi da rispettare nell'articolo eh, pubblicato sulle nostre pagine e il promemoria già del prossimo appuntamento per quanto riguarda la rottamazione ter che è fissato a dicembre per il pagamento delle rate del 2022. Ancora ci soffermiamo sul nuovo obbligo in vigore dal 1 luglio eh, di fatturazione elettronica per i forfettari e sul sistema di eh, sanzioni previsto per i primi tre mesi di avvio. Più che di un esonero si può parlare di un'introduzione di un termine mobile esteso per l'emissione dei documenti che riguardano le operazioni dal 1 luglio al 30 settembre. Eh, in questi casi infatti la, eh, il documento deve passare dal sistema di interscambio entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per essere più chiari, eh, ad esempio prendendo in considerazione la data del 1 luglio, c'è tempo fino alla scadenza del 31 agosto per emettere la fattura elettronica passando dal sistema di interscambio. Una panoramica sui tempi con esempi di date e un focus sul regime sanzionatorio ordinario nell'articolo pubblicato sul tema sulle pagine di informazione fiscale. Concludiamo la nostra carrellata quotidiana eh, sul bonus 200 euro e sulle regole previste per gli stagionali. Quando è necessario presentare domande e quali sono i requisiti richiesti. C'è un doppio binario d'accesso per questo tipo, questa categoria di beneficiari e beneficiari. Infatti a fare la differenza è la presenza di un contratto attivo a luglio. In presenza di un contratto attivo a luglio 2022, il bonus si riceve direttamente dal datore di lavoro, eh, così come per le altre tipologie di lavoratori dipendenti. Nel caso in cui i lavoratori e le lavoratrici stagionali non siano in forza a luglio 2022 è necessario presentare domanda all'Inps e rispettare eh, altri tipi di requisiti, quindi aver svolto nel 2021 la prestazione per almeno 50 giornate e eh, non superare il limite di reddito di 35.000 euro. Eh, cambia anche l'attesa per il pagamento. Il bonus 200 euro si riceve dal datore di lavoro a luglio o ad agosto, mentre per quanto riguarda l'erogazione ai lavoratori stagionali da parte dell'Inps bisognerà aspettare fino ad ottobre. Passiamo poi alla pagina Economia di Corriere.it, dove il tema dell'energia ehm, è, è preponderante. Gas, stop a Nord Stream, senza i flussi dalla Russia, trema la Germania e l'Europa. E eh, ancora sul gas sì, si sofferma la seconda notizia. I numeri del giorno toccano altri due temi centrali. Per ogni doccia usiamo 16 litri di acqua al minuto, un dato eh, importante da considerare nell'ottica di un risparmio necessario per siccità e crisi energetica. 20 anni è invece il tempo passato da quando l'euro non risultava quasi alla pari con il dollaro. La pagina del Corriere si sofferma ancora sul tema energia da altri punti di vista e di particolare interesse il, la notizia di Diana Cavalcoli, gas russo, l'Italia e il piano di emergenza, case, strade, uffici, cosa cambierebbe? L'articolo analizza quali potrebbero essere le eh, abitudini necessarie eh, e future alla luce dell'interruzione dei flussi di gas dalla Russia, il governo quindi lavora. A un piano di emergenza che potrebbe portare delle novità appunto nelle case per quanto riguarda interventi sul riscaldamento domestico, sugli orari di consumo in negozi e locali e nuove regole anche per quanto riguarda l'illuminazione delle città. Il piano di emergenza attualmente è solo un'ipotesi, ma ehm, Risparmiare energia è un dovere, sottolinea il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che annuncia già l'avvio di una campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico. Con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce e noi ci diamo appuntamento a domani, sempre alle ore 13.30. Arrivederci.